Ti ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore fra me. Scordate le avrai, amore che vieni, da me fuggirai. Fra un mese e fra un anno, scordate le avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate perdute in novembre o col vento d'estate io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai amore che vieni, amore che vai io t'ho amato sempre, non t'ho amato